un attimo per favore che sto tirando su un concerto no rompete no, il cazzo vicini allora cioè bene, tiriamo bene. su una canzone eh, di una che non di... Con la canzone allora pal possiamo chiederti solo di partecipare per favore solo con un applauso continuo per lo strumento. cioè facciamo allora Peppe, Peppe per favore invece da te voglio un altro suono per favore Fai... lo dici tu quando fermarmi stai ma non so il momento per... preciso, iniziare a farlo per tutto tu, testo. Tu hai il tempo. Tu, da... Io te l'ho cambiato da prima. Tu, da quando inizia uh, Garimso, uh, io e te, Peppe, dobbiamo fare. <ride> Ci proverò. <ride> okay. Sembra che non ti importi. No, ma è una mosca. La sigla. No, <ride> oh, vabbè. Eh, dai, no, è il momento, oh, momento clou delle dirette questo. Minchia, prossima settimana ti faccio suonare il pisello Allora eh... sì. <ride> Ma non penso che cazzo guarda ste live Vabbè, scusate eh, se, eh, Siamo pronti, per favore eh? sì, sì. Allora sì. I, <ride> <ride> <ride> Aspetta, aspetta eh, Il suono tuo eh, del culo Facci sentire se si sente col mic Devo alzare sente si sente allora, uh, perfetto. Allora, grande sì, imperatore... Basta che non fai natica scoperta. Tutti dicono che è un bel culo, tra l'altro. <ride> Vabbè, ma che chat hai di non vedenti? Bocelli oh, sono io. Non è tu... che me l'hanno visto. <ride> La vediamo a Bocelli che ci segue tutti i giorni. Sì, sì, ci guarda spesso. Allora, Pal, noi dobbiamo partire a tempo con uh, il suono delle natiche. Ok, noi coro e tu applausi, mi raccomando, Garimso, l'intonazione è quella giusta, per favore. È il momento catartico, è importante. Mm -hmm. Allora, vai, Destiano, vai. Dai, dai, che dalle dai, giustizia e dagli inganni, dai fallimenti che per tua tua natura nuovamente attiri, però non ti muore dai sbalzi, tu muore dalla perfezione delle tue Si vabbè. Però, aspetta, io voglio ringraziare. Io voglio ringraziarvi per aver seguito la live in questo momento. però, Destiano. Non ascoltate la cura. Destiano, una... <ride> l'ultima cosa voglio chiederti. Sì. Un po' di enfasi la prossima settimana. Un po' di enfasi? Ma, ma... che cazzo? Dai, minchia, così eri. <ride> <ride>